Grazie. Ho voluto cominciare con un esempio di che cos'è, da cosa nasce Figli non uguali genitori questo progetto. Eh, nasce da un'idea un che mi è venuta eh, durante il lockdown. Uh, io sono una, una performer, una ballerina, nasco come una ballerina eh, e dal 2016 ho un'associazione, ho fondato un'associazione che parla di talento improbabile, eh, supporta appunto tutta una serie di argomenti e realtà sociali importanti dal mio punto di vista. E, mh, eh, quando rimango incinta di quello che è nostro figlio Cesare un anno e mezzo fa, appunto quasi due, eh, ritengo che sia molto importante eh, cercare di capire come anche da genitori, eh, realtà sociali importanti come quello della differenza, del, in questo caso del colore di pelle, del, della, della religione, della, dei gusti sessuali, siano eh, da, da imparare attraverso storie reali di persone che hanno una vita, una vita eh, intrecciata, qualche volta più complicata, complessa, eh, e che... Abbiano, che, che hanno voglia di condividerla eh, per far sì che ci sia una sorta di guida al figlio eh, nel mezzo, l'abbiamo chiamato così, del futuro e ai genitori di figli nel mezzo del futuro. Quindi abbiamo, eh, insieme all'associazione, allo staff dell'associazione, abbiamo creato un format online che parla di, in questo caso, 12 storie, tutte diverse tra di loro, come quella di Jennifer, che è mia sorella, e, eh, e che, sperando che alla fine di questa storia, di queste storie, ci siano eh, degli strumenti utili da potersi portare a casa, da poter utilizzare... A scuola nella vita di ogni giorno quando vado a fare la spesa eh, anche perché non so quali di questi argomenti un giorno dovrò affrontare con mio figlio eh, magari quello del colore della pelle ma magari quello di tutt'altro e volevo eh, essere preparata quindi il format è diventato è diventato questo eh, poi è diventato anche un, un panel quindi una una sorta di una discussione dal vivo ed è quella che oggi vi proponiamo. E quindi siamo qui ad ascoltare un po' di storie, un po' di storie di genitori, un po' di storie di figli. Chiaramente è un espediente quello di dire che i figli sono diversi dai genitori, è, è probabilmente sempre così ed è anche una fortuna come diciamo prima con... Elena, la direttrice del circolo um, però questa sera innanzitutto ringraziamo moltissimo gli ospiti per aver accettato il nostro invito e partirei Luciana, partirei da una cosa che dice Jennifer in maniera molto chiara nel, nel sì. suo video, lei dice io quando sono, ho deciso di stare con Rosaria che è la mamma di Lidia, ma che non è. Wow. Eh, ma già tu con la tua voce timbrata era Ora, come se usassi il in microfono. Infatti, dicevo, Adesso veramente che... ci fai venire i brividoni, eh? È di nuovo andato via, però È sparita di nuovo. È perché era tanto. E... Non eravamo pronti. Dice Quando. <ride> quando... Decido di stare con Rosaria, per me... Io la riconosco subito come madre. Eh, ognuno qui ha storie diverse questa sera. Tu sì. più o meno si sa, l'hai raccontato più volte, però tu hai una coppia di fratelli in affido sì. eh, da tanti anni. Adesso non sono più in affido perché uno ha, uno ha 27 anni e l'altro ne ha 25. quindi Sono ehm... affidati a loro stessi. Sì, ormai sono maggiorenni. Tu quando hai avuto la sensazione che loro a un certo punto ti riconoscessero come mamma, se mai è successo? Ma da subito! E, e io non ero pronta... Nel senso che, cioè, la, la, sai, diventare madre a cui punti ne avevo 42 non è proprio semplicissimo. Tra l'altro, di due è già grandi, uno di nove e l'altro di undici. Quindi, quando sono arrivati. Eh, bene ma non benissimo, cioè, ci ho messo un po' di tempo, invece loro, loro volevano proprio quello, volevano una famiglia, volevano la camera, la cameretta, volevano una mamma, volevano un papà, volevano tutto, tutto e io non mi sentivo adeguatissima, poi volevo fare le cose bene, volevo essere un una brava mamma meglio di quella prima una pazza e quindi ascoltavo mm, non so chi, chi ti diceva bisogna fare così bisogna far colà eh, bisogna eh, la merenda devi preparare la merenda cosa gli dai no quelli sono pieni di grassi saturi devi fare la torta col bimbi mi sono comprata il bimbi per, e la torta di pane venivano delle merde senza senso e non, poi non bisogna dire le parolacce perché allora oh, attenzione una fatica tremenda. Poi quando ho capito che dovevo fare la madre come sono, cioè nel bene e nel male, allora mi sono tranquillizzata. Però per loro invece era finalmente arriviamo in una famiglia. Tant'è che quando abbiamo fatto i primi incontri, eh, mh, ovviamente non sono arrivati subito, siccome erano grandi e l'affido prevede anche dei... Mh, tu anche hai fatto l'affido, dei colloqui no? e quindi della, una conoscenza e anche il bambino deve decidere se si trova bene in qualche modo. E quindi abbiamo fatto i primi colloqui e poi per tutta una serie di gabole burocratiche per un bel po' non siamo più andati. E allora Jordan diceva, ma quei due là? E diceva all'educatore, ma quei due là che fine hanno fatto? No, Perché sennò io mi trovo un'altra famiglia in piscina. E quindi era ben determinato a uscire da lì, quindi una, una famiglia valeva l'altra, l'importante è avere una famiglia, una mamma e un papà. Fine. Visto che citavi Nicolò, Nicolò Agliardi ha un'esperienza di affido mh, simile ma diversa perché banalmente tu... Non hai una compagna, non hai una moglie. Quindi tu hai fatto. Io ammetto che quando tu me l'hai raccontato, io mi sono stupito del fatto che si potesse chiedere una, un, un ragazzo in affido da single. Sì. Eh, si può fare, evidentemente. Sì. Qual è il percorso e, e qual è la tua storia, Nicolò? Eh, sì, buonasera, intanto. Sì, sì, io ho scelto deliberatamente, nonostante avessi un amore in quel momento di procedere nella richiesta di diventare genitore affidatario eh, da solo perché eh, mi rendevo conto che stavo per compiere con enorme incoscienza un passo ehm, che mi avrebbe portato a una coscienza e in quel momento credevo di potermi asserire l'unico detentore di quella, di quella volontà. Eh, io sono papà due volte, perché io ho, ho avuto due esperienze di affido. E, la prima, eh, lo dico con un po' di pudore, ma è stato un, affido, è stato un fallimento, perché capita anche questo nella letteratura eh, degli incontri e dell'accoglienza, nel senso che eh, la mia storia sembrava poter mecciare, questo è il termine che viene utilizzato, eh, dagli esperti di settore con la storia di un ragazzo che stava per uscire dalla comunità e, perché stava per compiere 18 anni e dunque la comunità dei minori oh, eh, naturalmente eh, insomma era pronta a lasciarlo andare, e che questo ragazzo eh, non aveva né un papà né una mamma presenti, quantomeno non avrebbe avuto un tetto, non avrebbe avuto un lavoro, non avrebbe avuto il denaro e dunque mi hanno detto... Ecco la storia, io avevo tutto quello che a lui mancava, mm, ho detto va bene, proviamo, ma ho voluto provare a chiedere a, um, chiamiamolo Federico, eh, anche se non è il suo vero nome, ancora per rispetto, ma Federico è il protagonista di un romanzo che racconta la, la nostra storia e quindi continuerò a chiamarlo Federico. E Ho chiesto a Federico esattamente di che cosa avesse bisogno, lui proprio mi ha risposto non lo so, però uscire da qui, in questo <ride> mi ricordo un po' l'esperienza di Luciana. E quindi in, veramente in 4 4 gli ho chiesto che cosa gli piacesse da mangiare, che cosa non gli piaceva e sostanzialmente gli piaceva solo la pasta al pomodoro e la fettina perché era ciò che in comunità eh, gli offrivano. Eh, L'importante è che fossero senza cipolle, questo è stato l'unico nostro patto d'acciaio paradossalmente per diventare una famiglia. Non lo siamo diventati, ehm, io non sono mai stato il suo papà e lui non si è mai considerato mio figlio e quindi mh, anche questo è servito a capire che forse in quel momento io non ero pronto a quel tipo di... Eh, ruolo sebbene... eh, però ragazzo cioè quasi 18 anni no eh, ma infatti cioè una roba complicatissima eh, mi, eh. mi era stato avvisato eh. insomma, mi avevano, insomma mi avevano informato che sarebbe stata una un'impresa abbastanza ardua e ho dovuto a un certo punto eh, agire per eh, agire in maniera molto cruda anche molto forte eh, eh, L'ho dovuto proprio mettere alla porta, laddove la grammatica degli affidi prevede proprio che i ragazzi ti, ti spingano e ti portino fino a quel punto per vedere se sei in grado di reggerli, se sei in grado di non abbandonarli anche tu. E io per tanti mesi dicevo a Federico guarda che più tu fai così più io non me ne vado, mm, ma siamo arrivati ad un punto dove io stesso non potevo essere abusato. Eh passatemi il termine violento, ma di quello si trattava. E quindi mi sono sentito male, mi sono sentito rotto, mi sono sentito sbagliato, incapace, come potete immaginare che uno si possa sentire, ma forse anche da genitore biologico talvolta accade questo con i ragazzi, con gli adolescenti. Poi, dopo sei mesi, dove Federico è scomparso dalla mia vita, dalla vita degli assistenti sociali, dalla vita delle, delle forze dell'ordine, dalla vita del del comune, di residenza insomma da qualunque istituzione più o meno sentimentale o più o meno giuridica un giorno torna da me e, e mi dice sto bene sono a posto, volevo solo dirti che non ti dimentico e che tu sei pronto per essere papà sembra una sceneggiatura di un film sì. da Rai 1 ma non è così no, nata che così. Rai 1 è meglio Rai 3 <ride> <ride> e, beh, ma non avevo nessuna intenzione di diventare papà biologico, insomma, non avevo nemmeno la materia prima. E, anzi, no, non è il caso di dire materia prima. In quest'epoca non avevo nemmeno una compagna per poterlo però diventare noi non però nemmeno lei aveva la materia prima paradossalmente cioè, se eh, una e che cosa gli mancava tra l'altro eh. <ride> e vabbè per farla molto breve la vita poi ha delle strane circonvallazioni e dei strani destini e quindi due settimane dopo questa strana dichiarazione di Federico arriva una telefonata da parte di, un, insomma, di una fondazione eh, molto capace, molto, cioè, molto con persone molto preparate che mi chiedono se mi sono un po' rimesso in sesto e io avevo ancora delle ferite abbastanza sanguinanti e ho detto ma insomma in sesto per quanto si possa rimettersi in sesto dopo? una guerra del genere e loro mi hanno detto vabbè preparati perché c'è un'altra storia ovviamente la mia prima risposta è stata non se ne parla neanche per fortuna esistono dei santi terapeuti psicologi che eh, mi hanno informato su una banalissima questione che è la seguente non si prendono decisioni quando si ha la febbre nel senso che se c'è una festa tra due settimane e tu hai la febbre non per forza devi dire sì o no in quel momento perché in quel momento non hai voglia ma quando ti passerà la febbre potrebbe anche darsi che a quella festa ci andrai. Insomma, io a quella festa sono andato e ho, ho trovato un ragazzo che la prima cosa che mi ha detto dopo due minuti è «Ah, sei pelato?». Lo sapevo, non so in base a che cosa l'avesse deciso. La seconda è «Vorrei che tu fossi il mio papà». E io sono diventato il suo papà. Questa è la mia storia. Elena. Io vorrei andare un pochettino sul tecnico, non troppo. Eh, vorrei che ci raccontassi tu... Un, posso prendere il tuo microfono? Eh, vorrei che ci raccontassi la, la, la tua, la vostra storia. E, e poi vorrei che mi parlassi di una questione eh, che mi hai già accennato, del, della, della realtà del contatto con... Uh, a pelle, della pelle con dei tuoi figli delle tue figlie uh, cosa succede quando uh, in questo caso tu hai adottato due, due bimbe non, um, non hai quel contatto uh, a pelle che ti diciamo ti, ti, ti, le, le ostetriche in ospedale ti indicano di fare per iniziare fin da subito ad avere un, un bond ad avere un legame come lo crei quando diciamo arrivi un mezzo step più tardi allora io intanto vi ringrazio moltissimo per questa occasione, per questa opportunità di raccontare la mia storia. Io sono una mamma adottiva e quindi la storia è un, un po' diversa rispetto al percorso dell'affido. Eh, tutto è nato dal fatto che con mio marito abbiamo scoperto di non riuscire a, a generare, di non riuscire a essere, eh, come dire, una mamma e un papà biologici, no? E, e tutto è nato dal fatto che abbiamo io ho scoperto in particolare di non, che non avrei avuto una pancia questa cosa la dico proprio con grande sincerità penso che sia un'esperienza che capita a tante donne che può capitare e, ed è la mia storia io la pancia un po' la sognavo e la desideravo mi immaginavo con un vestito a fiori che, come dire, avrebbe avuto questa forma bellissima della pancia. Mi immaginavo mamma così e con il volto un po' trasformato anche dalla gravidanza. Questa cosa non è arrivata e quando abbiamo scoperto che non sarebbe arrivata, penso che appunto può essere un'esperienza di tante donne che magari anche semplicemente non, non desiderano avere questa esperienza, quando abbiamo scoperto di non... Di non riuscire a diventare genitori biologici abbiamo scelto da subito eh, la strada dell'adozione ci sentivamo molto vicini a questo percorso a questa possibilità e, e questo insomma significa un lungo percorso di colloqui di incontri con i servizi sociali con, eh, con psicologi con eh, con i servizi, con gli assistenti sociali che ti interrogano, che ti chiedono se sei pronto no, ad affrontare questo percorso. E alla fine poi, lo saprete, l'adozione prevede dei tempi diversi. Per la mia prima figlia è stato tutto molto molto rapido, eravamo piuttosto giovani e il Tribunale per i minorenni di Milano ci chiamò che c'era una bambina di soli 20 giorni che ci aspettava in ospedale. E, insomma potete immaginare siamo diventati genitori nel giro di 24 ore perché la telefonata è arrivata e l'indomani siamo andati a conoscerla in ospedale pesava 2 kg e 950 grammi era piccolissima e non era proprio come dire l'idea della bambina o del bambino che avevo in mente perché avevamo iniziato questo percorso dell'adozione immaginando anche un bambino Diverso, e questa invece è stata la nostra chiamata, la nostra storia, il nostro incontro. Però per rispondere alla domanda di Lidia, ehm, Elisa, questo è il nome della mia bambina, aveva un grande voglia, una grande voglia, un grande desiderio. No, questa è Nina, e questa è la seconda. Ma la prima, ecco, questa è Elisa. Qui eravamo in ospedale quando l'abbiamo conosciuta. Questo è mio marito e abbiamo provato a riprodurre e a generare quel contatto che non avevamo potuto avere, no? quella pancia che io non avevo avuto e quindi abbiamo provato a ricrearlo. Lo psicologo dei servizi sociali mi consigliò di sperimentare il massaggio Shantala, non so se lo conoscete, il massaggio neonatale, è un massaggio ayurvedico, che permette di ricreare, proprio nei nove mesi successivi alla nascita di un bambino, il, il contatto fisico. Ci dovrebbe essere forse sì, infatti, un video. Stavo per chiedere un, un il video, video di Elena. Non è questo. No. In ogni caso, ho imparato a svolgere, a fare questo massaggio e il fatto di um, vivere questa esperienza di contatto, di mh, calore, di... Lui. Ecco, questa è Elisa e questa sono io. E questa è stata la nostra esperienza di contatto. Attraverso questa manualità che durava circa 30 minuti, noi ci siamo amate, toccate e abbiamo ricreato quel contatto pelle a pelle che con la gravidanza non avevamo avuto. Lo abbiamo vissuto all'esterno anziché all'interno. Però devo assicurarvi che nei nove mesi in cui lo abbiamo praticato, dopo ogni bagnetto, è stata un'occasione un'esperienza di visceralità, di profondità. Di... Lei è eccitatissima lei da questa cosa, non vede l'ora. Felici felicissima, <ride> lo amava. Ed è stato proprio istinto, ecco, lei non è che ne avesse altro se non per una percezione tattile, no? Fisica. E, e, per noi questa cosa effettivamente ha ricreato la gravidanza che non abbiamo avuto. E invece la seconda, hai detto che ha avuto tutta una, una sua... Un'esperienza completamente diversa. Nina aveva due anni, siamo andati ad adottarla in Vietnam, a conoscerla in Vietnam, l'incontro è stato... Con lei più grandina e, e invece Nina si è proprio presa la gravidanza che non ha avuto, l'esperienza che non ha avuto per cui ogni volta che io la prendevo in braccio con me, lei puntualmente entrava dentro la mia maglietta. Quindi si arrampicava sul mio braccio e poi entrava dentro la mia maglietta. Ho rovinato decine e decine di maglie di felpe <ride> lei praticamente entrava dentro di me e poi usciva dalla parte inferiore della maglietta simulando un pianto di un neonato, ma una cosa che ha voluto fare lei che non, non ho provocato, che non abbiamo indotto in nessun modo e che però psicologicamente per tutti i mesi in cui lei questa cosa uh, ha fatto, ha cercato l'ha aiutata moltissimo e che ci ha permesso di rivivere quello che non abbiamo vissuto. Yeah. Grazie Elena, io chiuderei il cerchio e passerei all'unica figlia che è presente in questa chiacchierata Sabrina Fionai è autrice di un, di un libro e di un podcast bellissimi che si chiamano Storia del mio nome e racconta la sua storia che adesso le chiediamo e che io sintetizzerò malamente dicendo Sabrina tu hai due mamme, giusto? è così. E la cosa di cui parlavamo poco fa a cena è che le chiami entrambe mamma, ah. però in, in maniera diversa. Sì. Ci racconti un po' la certo, tua storia? Sì. E, um, tra l'altro dir, innanzitutto buonasera a tutti e tutte e, mm. grazie tantissimo per l'invito. Eh, sono molto molto emozionata perché ogni volta che devo parlare di questa questione delle due madri, devo fare un passo indietro che è grande, 23 anni, perché tutto ha inizio quando agirò così. Tanto piccola da, da non averne memoria, e, e molto spesso quando vengo presentata con la questione delle due madri: questa è una cosa che ho scoperto anche grazie al mio editore, sette anni fa. Che quando firmai il mio primo libro, mi presentai in casa editrice con entrambe le mie madri. E lui, per 5-6 anni, ha pensato che io avessi una famiglia arcobaleno, quindi due mamme che stavano insieme. <ride> L'ho pensato per anni, non ho cercato di chiedermelo, dirmelo, ma in realtà, no, era una questione forse con molti più strati perché io ho una madre nigeriana che si chiama Gladys e uh, che io chiamo mamma ma in inglese a volte mommy, mom e una madre italiana, napoletana, uh, che si chiama Antonietta io chiamo, ho sempre chiamato solo ed unicamente mamma. Io nasco a Castelvolturno, un paesino in provincia di Caserta e... La mia storia è impossibile da, da scollegare da quella che è la storia di mia madre Gladys, di quando lei da, arriva in Italia che è molto più piccola di quanto lo sono io oggi, io oggi ho 23 anni, mia madre arriva in Italia che ha 18-19 anni ed è stata purtroppo vittima della tratta della prostituzione e quando scopre di essere incinta e nel frattempo viveva un po' tutto quel macigno lì decide di fare questo enorme gesto di sacrificio e amore portando avanti la gravidanza nonostante le sia stato quasi minacciato di, dover, di non dover portare avanti la gravidanza mio padre non era presente, non voleva che questa gravidanza andasse avanti dicendole che non ci sarebbe stato però lei ha sempre avuto il desiderio e l'istinto di voler diventare madre però al tempo stesso si rendeva conto che la sua prima figlia la figlia che ha sempre desiderato e voluto sarebbe cresciuta nata e cresciuta in un contesto non adatto in alcun modo ad una bambina però lei ci prova, lo fa, porta avanti la gravidanza, la gravidanza e più o meno io ho 11 giorni quando mia madre attraversa letteralmente la strada con me in braccio e mi lascia tra le braccia di un'altra donna che da quel momento diventa la mia seconda madre e prima sorridevo perché Elena diceva che ha avuto 24 ore di tempo per diventare madre ed è così sempre che ho descritto anche l'esperienza che ha avuto la mamma Antonietta quando mia madre Gladys è arrivata da lei non è che mai l'ha chiamata prima, ci sono messe d'accordo, no ha preso la bambina e ha fatto a prendila in braccio, tienila e ha fatto ok, poi crescila tu, prendila tu. E mia madre Antonetta mi dice che lei inizialmente la sera pensava che mia madre sarebbe tornata a prendermi, che magari voleva lasciarmi lì solo qualche ora, invece quando giorno dopo giorno mi portava gli abiti, i pannolini, le creme, si era resa conto che stava diventando effettiva ma effettivamente madre per, per tanto tanto tempo dire per sempre è un, po', è un po' più dura nel nostro caso perché a differenza dalle altre esperienze che ho, che ho ascoltato noi parliamo di un affido basato sulla fiducia quindi non un affido legale o con tutte le pratiche burocratiche ma un affido basato su una fiducia che si divide tra entrambe, una fiducia che da una parte mia madre Gladys doveva fidarsi di questa donna che sì, era la sua vicina di casa, siamo state anche amiche per, per qualche mese prima, però al tempo stesso era una persona che avrebbe tranquillamente, tranquillamente potuto chiamare dei terzi e dire guarda che c'è questa situazione qui, io non voglio lavarmi le mani e quindi il rischio era alto che io venissi portata via da mia madre Gladys per sempre, però al tempo stesso mia madre Antonietta vesteva i panni di una donna che diventa madre, ma una madre quasi un po' a, a tempo determinato, nel senso che magari dopo 5-10 anni che tu cresci una bambina che hai avuto in braccio da quando aveva 11 giorni da un momento all'altro la sua madre biologica torna e dice ok adesso riprendo mia figlia la porto con me, e tu effettivamente non c'è qualcosa che puoi dire o fare. No, quindi sono stati meno o meno 18 anni, mia madre Antonetta sempre, e mia madre Gladys hanno sempre vissuto un po, in questo, un po' in questo limbo eterno, però al tempo stesso aver avuto due madri mi ha dato, mi ha dato tantissimo proprio in termini di capire cosa significa lottare per tenere con te una persona e cosa significa chiamare figlio o figlia chiunque tu riesca ad amare immensamente e che se da una parte ci vogliono 9 mesi per diventare madre dall'altra parte ci vogliono 9 secondi. Beh, eh, io lo chiedo a te però in realtà è una domanda che anche mi piacerebbe porre un po' a tutti voi questo significa che qualcuno ha preso una decisione per te, e una decisione che poi appunto anni, anni dopo tu rivedi anche in tante piccole e grandi cose che intaccano te cioè tu devi vivere questa vita, giusto? Quindi ehm, una decisione presa da tua mamma Gradis e un'altra presa da Antonietta, poi alla fine eh, i conti ce li, fai, ce li fai tu. Quindi con questa decisione tu come ci fai pace, come la affronti, come l'hai analizzata, cioè come la vedi la decisione presa per te da figlia? Ci sono per assurdo tantissime risposte diverse a questa domanda perché mentre mi veniva, mi veniva posta questa domanda in realtà io mi immaginavo tutto il percorso da bambina su come magari ad un certo punto avere, vivere in una famiglia italiana, dunque una famiglia napoletana bianca era anche un po' un'arma di difesa dal razzismo che potevo provare, quindi diventava se sono stata affidata ad una famiglia bianca, ma magari così posso essere accettata dagli altri che no? quando mi presentavo dicevo Ma io sono, sì, sono magari una bambina nera però sono adottata quindi sono come voi ho una famiglia bianca quindi da una parte l'affido quando ero più piccola lo, lo utilizzavo come arma di protezione crescendo magari già nell'età nell pre-adolescenziale invece mi rendevo conto che io subivo in maniera passiva quelle che hanno le scelte delle mie madri in particolar modo il fatto che vivendo, cioè stando con mia madre Antonietta è visibilmente ovvio che io non sia sua figlia e quindi passavo sempre in secondo piano e le domande di base erano rivolte a mia madre ah ma che bello che state crescendo questa bambina ma come, cioè, non tanto come è diventata grande quando come siete stati bravi a farla diventare grande chissà in altre mani, in altri contesti cosa sarebbe successo no? quindi quest'idea, cioè no, questa idea no, non è un'idea più questo contesto No, che si è creato um, soprattutto per quanto riguarda l'immagine che da fuori diamo io e mia madre Antonietta quando ho avuto un po' più coscienza delle cose un po' mi ha pesato, mi ha fatto sentire un'estranea, come se inevitabilmente fossi in credito per, fossi in, in debito per questa cosa qui come se dovessi a mia madre Antonietta la vita intera che io le devo la vita per altro non per, non per il fatto che lei mi abbia presa con sé, mi abbia accolta io le devo la vita perché mi ha amata mi ha capita in tutti i 23 anni cosa che invece io non sono riuscita mai a legare, a legare e creare con mia madre Gladys. Dall'altra parte invece il fatto che lei abbia preso questa decisione di lasciarmi con una famiglia bianca italiana è stato, è stato più che altro un vuoto, un vuoto che mi ha creato negli anni, ma che più che altro nel mio caso ha molto a che fare con, con la pelle molto a che fare col fatto che io magari crescendo in un contesto di una famiglia tra cugini, zii, parenti e nonni tutti completamente bianchi quindi tutti completamente diversi da me non ho mai avuto il modo di potermi interfacciare con quella che era la mia nerezza quindi in queste scelte di affido ci sono tantissimi però ma al tempo stesso tantissimi contro che hanno a che fare nel mio caso strettamente con l'identità e Luciana invece per esempio la tua scelta Farla, farla, pensarla prima è una, è, una, è una cosa, poi diventa una realtà. C'è stato... Mh, si sono sposate le l'idea e la realtà. Ma secondo me è tutto ancora in trasformazione, in movimento, sono, eh, sono esperienze difficili ma non impossibili e, e che si trasformano, sono impermanenti, ma credo anche con, me, con i figli naturali. No? Poi voi state parlando di bambini piccoli, io e lui invece abbiamo avuto un'esperienza diversa con i bambini più grandi e proprio tornando al tema di questa ehm, serata che è anche la pelle, eh, cioè avere a che fare con un bambino piccolo eh, hai proprio l'odore del neonato, che una testolina che sa di latte, di, di frollino caldo, se ti arriva uno di 18... Puzza di piedi. Puzza, <ride> cioè, no ma vabbè, ma è, è, è, è, cambia, cambia totalmente, un, un bimbo di, di 9 anni una bimba di 11 dopo ma un anno e mezzo, due, cominciano veramente a, a trasformarsi, a crescere e quindi ehm, anche la loro pelle cambia e quindi c'è tutta una trasformazione che è repentina mentre si sì, ha sì, il bimbo piccolo ci vuole un bel po' di tempo perché perché questo avvenga, no? passano degli anni, invece eh, con l'affido di bambini grandi ti devi attrezzare quasi subito al fatto che eh, diventeranno adolescenti molto presto e che comunque questa dimensione della pelle è una cosa con cui devi fare i conti, no? Eh, devi... Eh, eh, riconoscere una pelle che è già grande ed è diversa dalla tua e, e non è una cosa semplicissima perché non è soltanto una questione di colore, è proprio una questione eh, tattile perché la pelle è, è appunto eh, Toccarsi, ehm, sentire gli odori, ehm, lasciar passare una cosa eh, attraverso di lei, cioè è veramente un organo meraviglioso la pelle, è fantastico. E, e quindi è una cosa che tu devi fare lentamente e poi un po' la tua pelle diventa la, la loro e, e, e viceversa. Quindi c'è una, una sorta di transustanziazione. come dicono i preti, una roba così. E, no, un, un, un, non so, una, un, un cambiamento, una cosa che passa da un'altra. E poi, tornando alla pelle, per esempio, i miei figli hanno attraverso la pelle... Eh, si raccontano, hanno sempre una, o si grattano, hanno gli esami, le allergie, tutte quelle robe lì che sono poi del, del, uno specchio di come sono dentro, cioè sono dentro tormentati e fuori cominciano ad avere le grattarole, mia figlia è allergica a tutto, qualsiasi cosa si gratta, si scarnifica, mette gli orecchini che non sono d'oro, tempestati di diamanti, gli si staccano le orecchie, è una roba spaventosa. e Quindi regolarmente andiamo dal dermatologo, che io, io penso che i dermatologi siano veramente una categoria meravigliosa, perché tutte le volte arriva della gente con della roba che loro guardano e dicono ah, che strano <ride> non saprei cioè, non a caso è una scienza imperfetta è imperfettissima loro allora devono avere quella che chiamano gli americani un quiet ego cioè proprio devono essere proprio tranquilli sul pezzo orientati perfettamente quindi io regolarmente portavo mia figlia che aveva tipo la schiena che sembrava una borsa di Alviero Martini con le, con le mappe e lui la guardava e diceva ma deve essere pitiriasi e tutte le volte era una pitiriasi diversa ma è sempre pitiriasi eh. e, e quindi anche per esempio la mia figlia attraverso la pelle comunica mh, tantissimo cioè più è incazzata più è inquieta più si gratta e invece lui è un po' diverso, lui ha fatto quello che fanno gli adolescenti, insomma, quando anche un po' più grandi, eh, ha voluto tatuarsi. Che quando mi ha detto? Mi tatuo? Adesso, adesso arriva a casa con una carpa qua nella, nella gamba, un dragone, già mi immaginavo che facesse i tribali come canta Elodie. E, e invece è arrivato eh, l'ha fatto il giorno del suo compleanno, quando ha compiuto 18 anni, cioè è andato da questo DJ bestia, come si chiamava questo tatuatore, <ride> Alfio DJ bestia, e arriva a casa, io lo squadro con lo scanner, dico vediamo se nella pelle c'è qualche segno, ma non mi sembrava niente di che, e poi eh, si gira e vedo che c'è un, un tatuaggio qua all'attaccatura del collo, però siccome sono miope, pensavo fosse un tipo un codice a barre, sai che a volte si tatuano delle cose che non hanno nessun senso. E invece, ahimè, no, anzi, eh, mi avvicino e aveva si è tatuato le date di nascita, eh, la data di nascita di Davide, la data di nascita mia e la data di nascita di sua sorella e quindi mi è sembrato bello perché ha voluto sul suo corpo mettere un segno e mettere la famiglia e ognuno questa roba qua la fa come può e lui l'ha fatta così e per me questo è stato veramente una, un bel segnale, anche un bel insegnamento e, e quindi penso che appunto attraverso eh, la pelle soprattutto dei rag ragazzi più grandi si scommettono e si e passano un sacco di cose. Con loro è stato così e continuamente è così. A questo proposito Luciana, visto che abbiamo parlato di contatto di pelle, beh, per, per Sabrina è stato che è stata data in braccio da bambina, sì. eh, Elena ci ha raccontato, ci ha fatto vedere, invece per dei ragazzi adulti è una barriera la pelle anche, no? Cioè è un confine. Certo, è, è anche una difesa. Ci hai messo tanto a riuscire a rompere quella barriera. Tu sei una persona che, che tocca, che abbraccia. Eh, non, non tantissimo, non tantissimo. Sono molto sabauda in queste cose, molto, no? Noi siamo un po' più Tu così, stai lì, io sto qui sì però anche loro eh, soprattutto mia figlia mia figlia è eh, un po' più eh, distaccata invece il maschio meno ma il maschio era spesso malato quindi era eh, obbligata a toccarlo toccargli la fronte toccargli il petto, eh, eh, bagnarlo e eh, curarlo quindi co con lui c'è stata più vicinanza di pelle con lei, eh, con lei meno grazie a dio era più sana però si grattava quindi eh. <ride> si è occupava dalla sua pelle da sola, diciamo, e, e però ci è voluto, sì, ci è voluto un po' di tempo, però l'ho trovato anche una cosa naturale, normale, cioè ci vuole un po' di tempo, non è che tutto così immediato, no? bisogna fare un cammino come in tutte le cose della vita, pian pianino si, si impara perché loro insegnano a noi noi insegniamo a loro quindi è, è tutta una, una questione di vasi comunicanti però appunto non è immediatissimo soprattutto con i bambini più grandi e non lo, non lo pensavo così invece eh, avviene perché è una cosa credo abbastanza normale ci vuole un po' di tempo e adesso, adesso addirittura eh, io li riconosco dall'ascensore cioè se sono arrivati, se salgo sull'ascensore, so che loro sono già passati e sono a casa. Ma, ma non perché si mettano, non so, Paco Rabanne, non perché stanno anche senza niente, nessun profumo, però li riconosco dall'odore. A, a me piace un casino questa cosa dell'odore. Trovo che parlando di pelle sia una cosa fantastica e, e soprattutto quando lo penso per i figli penso che sia una cosa fantastica cioè che è passato così tanto tempo 16 anni nel mio caso e che sono riuscita a, a riconoscerli dall'odore e non puzzano <ride> Nicolò questa cosa del contatto di pelle tra due maschi tra l'altro cioè tra un ragazzo di 18 anni e, e un padre di tu, quando è arrivato Sam, ne aveva i… Quattro eh, anni fa, quindi 45… Eh. Ah, tra l'altro abbiamo delle foto, possiamo vedere, così vediamo il ragazzo. Volevi eh, è... vedere dal cellulare, così. No, ma <ride> eh... Ecco, qua, eh, qua si vede veramente dalla De Filippi qua, però… Mh. Dov devo raccontare le foto? No, no, no, no, no, no, no ah, semplicemente. Okay. <ride> era, era solo per vederle, ma se appunto quanto ci hai messo a, a, no, uh, a no, darmi una carezza? Eh, eh, giustamente Luciana dice un cammino, eh, aggiungo di Santiago guardando eh, il prete perché è un cammino e lunghissimo. ormai poi è il coprotagonista della serata. <ride> Quella crocifisso che brilla e eh, quindi noi guardiamo, ce cioè ne facciamo, ti prendiamo come... Riferimento. No, io ero, ero in vacanza il primo anno che è arrivato Sam. Tra l'altro c'era la mia amica Romina che va anche stasera, e a un certo punto, ed era la sua prima vacanza insieme a me, ed era una vacanza super protetta, perché ero insieme ai miei più cari amici che avevano scelto di fare con me questa settimana un po' come dire, anomala, no, anche di prova, perché lui era. Era a casa mia da pochissimo tempo e quindi a un certo punto l'ho mandato a letto come, come fanno i genitori, un po verso le dieci e mezza l'ho mandato a letto e noi abbiamo continuato a berci il nostro passito, non lo so. E a un certo punto Sam torna e si mette in braccio a me ma eh, era la prima volta che mi capitava questa cosa ma non è che mi ha chiesto permesso eh, era come se non riuscisse a dormire quindi è venuto a prendersi un abbraccio e si è addormentato sulle mie ginocchia e, eh, mi ha fatto molta impressione perché ovviamente io non mi ero addestrato a questa cosa non, non avevo mai avuto lo spazio per imparare come si faceva e, e lui poi è stato molto bravo perché in realtà mi ha proprio educato a questo Dunque abbiamo cominciato dei piccoli rituali che era quello di, per esempio, io mi dovevo ricordare di portargli tutte le sere un bicchiere d'acqua eh, in stanza perché per lui questa cosa era molto significante, cioè vuol dire che tu ti ricordi di me, sebbene sia io a chiedertelo, se tu non ti dimentichi di portarmi l'acqua significa che hai un pensiero per me prima di andare a dormire adesso è inutile dirti che a 18 anni ha una fidanzata con due tette meravigliose e gli le porta lei l'acqua e non vuole, un, anzi quando Mentre. gli ha top, così, scusami Luciana se prendo questa confidenza mi dicevo oh, moolami <ride> sì sì Direi che è, è, è descrittivo. Però ehm, mi chiedevo... No, io sto guardando intanto la, la, la foto figlio, di Luciana. Del figlio, adesso ti faccio vedere. Sono belli, eh? sono infatti, bellissima. meno male che... Non li ho fatti del... io, per quel... No, no, eh, non per non... fortuna non mi sono... E, e infatti volevo lasciarmi a, che, a questo, magari eh, partiamo da, da Elena. Um, L'imbarazzo vergogna io l'ho chiamata prima ma forse imbarazzo ha più senso um, se prendo me e la mia uh, la, la mia storia l'imbarazzo c'è stato c'è eh, in diverse forme e su diversi argomenti perché perché arrivano le domande perché si, ci si fa delle domande, no? quindi eh, immagino che anche specialmente Elisa, no, la più grande, inizi a avere del, de, de, de, delle questioni irrisolte e magari appunto si affrontano anche delle questioni che ti mettono in vergogna, ti mettono in imbarazzo e che fanno scattare delle cose. Come si affrontano queste, questi temi? Come li affrontate voi? Cioè, no, non stai aspettando però una formula, vero? No, <ride> no, no, no, che non esiste. Allora, posso dire che in realtà, più che la mia più grande, che in realtà ha un'origine etnica latina e quindi ha i caratteri somatici latinoamericani, diciamo, ehm, le esperienze più, più caratteristiche effettivamente riguardano l'altra, che è con noi, come avete capito, solo da tre anni, ma che appunto ha caratteri molto più visibili, molto più evidenti. E quindi già alla scuola materna ci sono dei bambini che le dicono ma tu sei cinese! E, e lei non capisce innanzitutto perché non riesce a contestualizzare che cosa significhi essere cinese. Quindi torna, torna a casa e mi dice mamma, ma mi hanno detto se sono cinese. E io le ho detto tu Nina che cosa hai risposto? No, io le ho detto che vengo dal vietnam perché il mio popolo è il vietnam oh. <ride> brava nin <ride> e, poi successivamente l'ha rielaborata e ha detto no mamma ho risposto che sono italiana ma sono nata in vietnam perché il mio popolo è in vietnam quindi ha elaborato un passaggio successivo e poi successivamente appunto stanno avvenendo tutte le, le sue ehm, notazioni riferite anche agli occhi quindi l'occhio oc a mandorla no? mamma ma mi accorgo che i tuoi occhi non sono proprio, proprio uguali ai miei dico no Nina i tuoi sono bellissimi i miei sono abbastanza banali <ride> E allora lei dice, mamma, io ho gli occhi a mandorla. E quindi piano piano anche lei si sta riconoscendo no? nella sua diversità, sta trovando delle formule, delle parole. E, um, volevo rispondere a, in realtà a una cosa che hai detto prima che a me tocca moltissimo, cioè rispetto al fatto che questi figli non hanno chiesto di venire con noi. Non siamo stati noi che abbiamo deciso, cioè c'è stata una decisione di altri. Qualche anno fa ho visto il film su Steve Jobs che si chiama Jobs, non so se qualcuno di voi lo ha visto, un film bellissimo con dei dialoghi tra l'altro serratissimi, molto uh, densi e c'è un passaggio in cui a uh, Steve Jobs chiedono, interpretato da Michael Fassbender, non so se appunto qualcuno di voi l'ha visto, chiedo ma perché sei così ancora arrabbiato, perché sei così, uh, perché non riesci a mettere un punto su questa cosa della tua adozione, Steve Jobs è stato adottato mm, da piccolo e la risposta che lui dà in questo film è perché qualcun altro ha deciso per me in un momento della vita in cui io ero troppo fragile, troppo piccolo per decidere per me stesso e lui risponde, è la questione del controllo. Io non sopporto che qualcun altro abbia controllato la mia vita quando io non potevo. Ed è la ragione per cui poi Steve Jobs come dire ha manifestato anche delle intemperanze, ha avuto un carattere piuttosto particolare, penso che è passato alla storia per questo e poi anche le sue genialità. Però io tante volte mi sono interrogata rispetto al fatto che le mie figlie si confronteranno con un riconoscimento di un'identità e di una famiglia che non necessariamente hanno scelto. E, e Quindi quello che io posso fare semplicemente è cercare di essere la mamma migliore che posso provare a essere. Mm, magari non quella che avrebbero scelto da sole, magari non la perfetta, la mamma perfetta, non, mm, però ecco che possano trovare in me una mamma mm, capace di amarle così come sono con le loro diversità con, loro, con le loro caratteristiche mm, e che non possano sentirsi mai in imbarazzo per questo ecco. però tu no, no, non pensi anche dall'altra parte che eh, è vero che loro non hanno scelto però è vero che il destino ha voluto così cioè, eh, perché eh, sono arrivati Nina e Elisa potevano arrivare Martina e Francesca o Ludovica e Gina certo. per dire e quindi se sono arrivati da voi loro c'è qualche senso lì certo no. e quindi anche questa cosa qua è, mh, cioè, forse io penso di più a questo penso che, che il destino ha voluto così è, è, è, è figo, così basta. Sì, sì. Cioè, anche se noi non abbiamo deciso. E io cerco di assolvere al, al meglio a questo, ah, questo grande regalo che la vita mi ha fatto. Cioè, insomma, cioè. Ecco, in modo tale che loro non possano mai sentirsi in imbarazzo per questo. Ecco. sicuramente. Sabrina, invece, nel tuo, eh, nella tua realtà di figlia, due mamme, due realtà, due mondi. Uh, l'imbarazzo c'è stato e sotto quale forma e eh, come ti senti, di, insomma, quale ti senti sia diciamo, la forma migliore che, che te lo fa eh, affrontare, diciamo. Diciamo che um, l'imbarazzo c'è ogni volta che è una situazione... Di affido in cui prossimo rimane in contatto con, um, con la madre biologica, c'è cioè ogni volta che nelle domande degli altri, nelle parole degli altri, ci sono delle supposizioni. A che ho delle curiosità a cui devi necessariamente rispondere, però che non hanno i giusti filtri, no? Magari, vabbè, ma chi vuoi più bene alla tua madre biologica, o la tua madre affidataria, eh, ma, um, però alla fine la madre è più, la, è più una o più l'altra. o il fatto, magari, di dovermi sentire in imbarazzo nel dover ammettere agli altri, ma poi col tempo, magari in passato, anche a me stessa, che ho creato un rapporto di pelle molto più profondo e umano come madre Antonietta, la madre che mi ha cresciuto e Elena ha detto una frase che, che, che condivido tantissimo, ossia cioè che ha detto che una madre, cioè che le proverà ad essere, ma sono sicura anche che lo stai facendo al 100%, una madre capace di amare e di ascoltarti, no? E mia madre Gladys... Per però magari anche per una serie di cose che io descrivo meglio nel libro di quanto possa farlo a voce, che nel tempo mi hanno anche un po' ferita e cambiata, proprio quando si parla di destino, no? Che io forse sarei cresciuta, sarei diventata tutta un'altra persona, crescendo con mia madre Gladys, mentre con mia madre Antonietta io ho avuto proprio l'opportunità di sentirmi amata, capita e automaticamente non giudicata. Perché magari, a me piace scrivere, a me piace la letteratura, a me piace un certo mondo e quando provo a condividerlo con mia madre Gladys queste cose faticano tantissimo a venire fuori mentre mia madre Antonetta non mi chiede nemmeno il perché capisce che a me piace, che lo faccio e le va bene. Magari la cosa proprio, la ciliegina sulla torta è proprio il fatto che magari avendo due madri hai il doppio delle telefonate ogni giorno quando parti, quando sei in <ride> treno, dove sei, che cosa fai. E, però... È più l'imbarazzo che mi crea, che mi crea il mondo esterno, che mi mette di fronte a delle scelte o a delle esposizioni che loro fanno su come tu abbia vissuto l'affido o quella che pensano essere un'adozione, ma in realtà non lo è. Però io, io l'ho sempre tirato fuori con estremo orgoglio, per dire no ma io ho due mamme, no ma io sono adottata, sono affidata, ho una famiglia in Nigeria e un'altra famiglia a Napoli, è più una cosa della quale ho, ho sempre tirato fuori tantissimo in maniera forte, mentre forse l'unico pelo di imbarazzo non ha tanto a che fare con mia madre Antonietta quanto la questione che ti spiegavo anche prima della, di mia madre Gladys e, di, e, di, e, del, e del mio papà biologico, perché dall'esterno parliamo comunque di una, di due persone che stavano insieme, non erano sposate, hanno avuto una bambina che lui non voleva, e dunque lui decide di prendere un'altra strada e non fare questo riconoscimento. Io incontro mio padre la prima ed unica volta quando ho 13 anni e quando lo incontro e vado in Francia scopro che lui um, si, è, si, è, si è sposato, ha altre 3-4 bambine ed è quella famiglia tipo del mulino bianco perfetta, madre, padre e tutti contenti. Poi sono passati quasi 10 anni da, da quell'incontro, oggi mia madre Gladys è sposata a un'altra bambina che è, che è di una, un anno, cioè, sì, due giorni fa ha compiuto un anno e anche lei ha la sua famiglia del mulino bianco, no? quindi più che altro io più che imbarazzo mi sento fuori luogo e mi faccio magari un sacco di domande perché penso che entrambi i miei genitori hanno il loro ideale di famiglia perfetta o comunque l'ideale che viene più normalizzato di famiglia perfetta e io non faccio parte in nessuno dei frangenti, non sono né con mio padre in quella famiglia lì né nella famiglia di mia madre. Mi sono creata, mi sono dovuta creare, sono stata accolta dal mio ideale di famiglia, che è quello che vede mia madre Antonietta, che vede i miei zii, i miei nonni e tutti i miei cugini, tutti quelli intorno a me, che da una parte mi, mi fa sentire un po' un, out, un outsider, ma, dal ma dall'altra parte mi fa sentire molto ricca perché mh, sono, ci mi sono trovata in una parte, in un momento del destino che, che è tutto mio e che posso iniziare a scrivere da, da ora fino alla fine. Sabrina, tocca un, un argomento che mi sta molto a cuore per quello che faccio, che è eh, che, storia, che storia ci raccontiamo di noi stessi, no? Cioè tu dici, tu hai, hai appena detto che hai visto due storie, tuo padre da una parte, tuo padre biologico, tua madre Gladys dall'altra, con questa famiglia, che è una storia che conosciamo tutti, infatti tu hai chiamato la famiglia il mulino bianco, perché è quella storia che noi tutti eh, riconosciamo per quelle pubblicità, poi erano, no? Eh, della famiglia perfetta con la casa... Avevo un mulino proprio, sì. giusto? C'aveva cioè un mulino sì. in campagna. Anche quella delle gocciole, che erano tutti. Forza che lavora in televisione. Sì. Pensa come sono rincoglionita, pensa come sono cascati male i miei. No, dicevo quella delle gocciole che erano tutti Tarzan. Tutti ah, le... certo. cioè, mm. Esatto, lì c'era un racconto di una famiglia perfetta della savana, eh sì. tutto sommato, non della campagna. Ehm... Ma non esiste niente di perfetto. No, no, certo, mm. insomma, infatti è, è la pubblicità. È tutto per dire che eh, mi, è, mi è capitato eh, prima dell'estate di fare un piccolo workshop eh, con dei ragazzi eh, per far raccontare delle loro storie. E c'era questa ragazza che aveva la pelle un po' più scura degli altri. Mm, e a un certo punto quando chiedo di raccontare la loro storia, lei racconta di essere stata adottata da una famiglia guatemalteca cioè lei è di origine guatemalteca adottata da una famiglia a Vicenza, eravamo in, in Veneta e lei dice eh, mia mamma mi leggeva sempre questa storia che era la storia della mamma di cuore e la mamma di pancia eh, e quindi mi diceva io sono la mamma di cuore e poi c'è la tua mamma di pancia e lei mi, mi raccontava questa cosa, un po' mi tranquillizzava però un po' mi inquietava perché nella storia la mamma di pancia tornava a prenderla, la bambina del racconto, e quindi lei era come se comunque diceva sì sono con la mamma di, test, di, di cuore, di, di, di testa, <ride> però prima o poi tornerà l'altra, eh, al punto che poi a un certo punto le ha detto voglio andare in Guatemala, mi faceva ridere perché era come Nina che dice il mio popolo, oh, mio popolo. Eh, fiera mi di mi essere mi vietnamita, no? e invece mi dice mi sono andato in Guatemala, ho detto ai miei andiamo in Guatemala sono stati là un mese, ha conosciuto la suora che l'aveva la, cresciuta, che adesso si era desuorizzata, chiedo al prete come si dice, no. e si era sposata, insomma, una storia nella storia, il tutto per dire... Eh, Bisogna davvero costruire, costruire per i propri figli una nuova storia, un nuovo racconto? Ma non è che lo, lo devi, costruire, si costruisce, sono cose che succedono, che accadono e che quindi non le puoi prevedere, eh, devi seguire un po' la rotta, devi essere nell'affido perlomeno, resiliente come dicono, no? cioè eh, saperti adattare, saperti modificare, eh, come quando il navigatore dice... Eh, ricalcolo percorso, ricalcolo percorso, torno indietro, ricominci da capo. E eh, quindi non c'è un percorso definito e soprattutto non procede eh, regolare, procede a scatti, magari vai velocissima, dici, oh Madonna, quanti, quanti ostacoli ho superato, vado velocissima. Poi a un certo punto si ferma e dici: Ma cos'è sta mosceria? Cioè, proprio un fermo immagine, poi dopo di nuovo va avanti, eh, e poi ci sono i conflitti. E poi ci sono i momenti invece di, eh, di, di gioia, di eh, armonia assoluta, ma credo che siano cose della vita che si scrivono appunto facendole. C'è una cosa che ti ho sentito raccontare in cui c'entra anche Maria De Filippi, perché tu avevi il dubbio che avendo tu una riconoscibilità eh, in Italia potesse, essere, potesse mettere in difficoltà questi ragazzi, giusto? Sì. Poi invece lei ti ha detto... Lei no, mi ha detto, ma figuata, sei cretina. <ride> no, così pensavo. Ah, no. Perché lei ha, eh, prima di me, aveva già eh, un bambino in affido, Gabriele, che poi adesso ha adottato eh, con Maurizio e quindi mi aveva raccontato come aveva fatto tutto il percorso e insomma mi aveva tranquillizzato. Poi quando sono arrivati Giordano e Vanessa io ho fatto una diffida a tutti i giornali di pubblicare le loro foto e, e, e poi non parlavo quasi mai di loro, cioè cercavo di, di proteggerli il più possibile. Poi adesso eh, appunto ho raccontato questa esperienza nel libro un po' perché perché poi ci sono delle urgenze, a un certo punto tu dici, bene, adesso basta, adesso questa cosa qua la voglio mettere sulla carta, raccontarla eh, insieme a loro, perché loro ovviamente mi dicevano questo sì, questo no. Eh. E, e poi anche per dire agli altri, ma si può fare, perché no? Perché è difficile, ma tutto è difficile, perché poi dopo se non ce la faccio... Eh, tu hai avuto un'esperienza di non ce la faccio e subito dopo ne hai avuto un'altra di ce la faccio perché è, è, la vita è fatta così anche no e anche il fatto che tu ti devi abituare un po' a scricchiolare cioè passi la vita a scricchiolare quindi all'inizio ti sembra che sto scricchiolio ti faccia paura poi dopo ti abitui a scricchiolare quindi ehm, anche scrivere il libro mi è servito per dire eh, eh, ridiamo senso a questo eh, quest istituto dell'affido perché in questo momento di chiusura, di lockdown di paura, di difesa, di pelle che si restringe ehm, forse vale la pena pensare invece di fare il contrario, di aprire e fare spazio nella casa, anche solo per un tratto di strada. Adesso noi abbiamo avuto questa esperienza che sta durando, ma a volte ci sono degli affidi che iniziano e poi finiscono. Eh, non, non, ogni affido è diverso dal, da un altro e quindi ognuno ha una sua storia da raccontare che racconta facendola. Io penso che sia una bella esperienza e che tutti possiamo pensare di farla con gli strumenti che abbiamo. L'importante è essere generosi, morbidi, elastici, che io non sono tanto. <ride> Vorrei collegarmi a quello che ha appena detto Luciana per chiedere una cosa a Nicolò e poi andiamo verso la chiusura della serata ringraziandovi tutti Nicolò ti faccio una domanda che di solito si fa a quelli che fanno le grandi avventure tipo che attraversano l'oceano da soli a remi eh, tu single appunto anche se la prima volta avevi una compagna ehm, comunque da solo eh, scegli di fare un affido perché? Da dove arriva? Te lo sei mai domandato? Serve domandarselo? E se lo hai fatto, che risposta ti sei dato? Sì, è velocissimo. Sono super d'accordo nella conversazione precedente sul destino. Cioè io mi trovavo a condurre un programma televisivo dove avevo approfondito il tema dell'affido e una psicologa che mi stava aiutando nella gestione di questo programma eh, aveva letto un mio romanzo di qualche anno prima e aveva intercettato in me la possibilità che io potessi essere eh, un aiuto per questo ragazzo di cui prima vi parlavo. E, è ovvio che sono delle coincidenze astrali che eh, si mettono lì, ma eh, tu hai già fatto la valigia per essere in quella stazione dove passa il treno. È chiaro che se la valigia dentro di te non l'hai mai fatta e eh, arrivi alla stazione e passa il tuo famoso treno storico probabilmente non ci sali perché non ti senti pronto e dunque credo che istintivamente da qualche parte in me c'era la possibilità di diventare papà ehm, perché l'ho fatto appunto un po' per assecondare le onde del destino un po' perché sono sempre stato mi sono sempre considerato malgrado le mie tempeste una persona molto fortunata e privilegiata sono stato amato credo più del più del necessario, mettiamola così, sono stato amato e avevo una, una grande quota di bene che mi andava di eh, rimettere in circolo. In e, e poi, d'altro canto, ho sempre desiderato, e in questo SEM mi è stato molto d'aiuto, derubricare il dolore. No? Mi, molto, mi piacciono le persone che conoscono il dolore ma che ci surfano sopra. Eh, trovo che sia un ottimo modo per sopravvivere agli scricchioli eh, e quindi io e Sam eh, ci siamo detti dal primo giorno che la sua prima parte di vita era una parte certamente infetta di ingiustizia e di dolore ma che da lì in avanti ci saremmo eh, insegnati a vicenda a rispettando il dolore ma anche a prenderlo un po' per il culo e ho vinto quando una volta l'ho portato a fare una visita nefrologica e questa simpaticissima dottoressa ha detto ma una mamma non ce l'abbiamo? e lui gli ha risposto sono figlio di Amazon <ride> allora lì ho vinto e io quindi ho un'ultima domanda per tutti e chiedo vista la mia esperienza da genitore non lo so quanto lo consiglierei, così. Per essere sincera, io voglio essere onesta no, no. e sincera. Il nostro figlio ci dà da fare, ma come tanti. Quindi mi, mi chiedo... Ah, che posizione hai preso, di uh, uh, chiusura. Perché è d'accordo, anche lui non lo consiglierebbe. Voi certo, invece... vado in giro a sponsorizzarlo, fate dei figli. Tanto la gente fa lo stesso, però... Vero Romina. Lo consigliereste? Cioè, l'affido ah, avevo... la, dopo la tua esperienza Lo... consiglieresti lo consiglierei sì, eh, con riguardo, nel senso che è vero, siamo capaci a farlo, nessuno porta più del peso no, delle spalle che gli sono state concesse, certo è che per fare un genitore affidatario, almeno come nel sì, mio caso non è, singolo, una non è proprio salute, ecco. una passeggiata di salute. No, cioè ci, vuole... ci sono dei ragazzi, tutti i ragazzi che vanno in affido perché sono stati tolti dalla famiglia naturale, biologica, perché ci sono stati dei problemi. Quindi si portano dietro una giberna ecco quella giberna eh, di, occupa uno spazio eh, sì. che, che poi tu anche da genitore affidatario te lo becchi addosso e non sai cosa fare quindi stai lì e aspetti che questa roba passi, eh? non è che c'è tanto da, eh, da pensare, da strutturare, da organizzare. Niente. Ogni tanto arrivano le buffere, loro precipitano nel buco, tu li tieni in questo buco, ogni tanto ti tirano giù, dici: adesso vado anch'io nel buco, no no no, aspetta, aspetta, aspetta, stai su, signor giù, stai su, e poi dopo un po' passa. Perché per, per fortuna passa, ma anche nei figli naturali, anche dopo un po' passa, non è sempre uguale cioè ci sono i periodi buoni e i periodi eh, meno buoni e con i ragazzi in affido devo dire ci sono tanti meno buoni però ci sono anche quelli buoni e poi arrivano e si alterna. sei convinto, eh. compriamo si alternano, va bene che adesso voi avete il bimbo Capito. piccolo, faticoso, tutta quella roba lì ma poi dopo crescendo è un'altra roba Adesso passate la bufera, ma poi andando avanti ne farete un altro. Saremo di nuovo qua. Lo dicono. <ride> poi, no, adesso ho imparato. Che dicono bene. tutti così: col cavolo, che mi faccio fregare. Una sì, no, ho. ma poi ti dicono: ma beh, uno, due è la stessa Lo cosa. Fa... No, col cavolo, <ride> ho capito di non filarmi più. Elena consigliere consiglieresti. Allora, sicuramente è un'esperienza che ti mette più che alla prova con un trauma o comunque con una fatica, con la dimensione dell'attesa. Nel senso che nell'adozione voi sapete benissimo che c'è questa dimensione dell'attesa che è molto faticosa, nel senso che è un tempo molto lungo tra il momento in cui si desidera diventare genitore e il momento in cui questa cosa accade. Poi abbiamo detto che quando accade, accade subito, però la gestione dell'attesa è un'attesa silenziosa, vuota, senza segnali, devo dire che è abbastanza faticosa. Però quel momento di incontro quel momento di abbraccio, quel momento di, in cui appunto ti mettono tra le braccia il tuo bambino davvero è qualcosa di magico, davvero capisci che si può diventare madri e padri a prescindere dalla somiglianza, a prescindere dalla pelle, a prescindere da, dal sangue e, e questa cosa succede in quell'istante e quindi direi che è un'esperienza fortissima che per fortuna che esiste ancora. Insomma. Ecco. Per te Sabrina, è un po' diverso, ma la, la domanda è la stessa. Potendo parlare a una Gladys del futuro, e le consiglieresti, sapendo quello che è, che è il tuo sentimento, il tuo stato e come è mutato, le consiglieresti di, di fare le stesse scelte? Stai bene? Uh, con le scelte che, sono, che ti sono arrivate? Sì, no, io, io sto bene, nel senso se sto male, sto male per altro, sto male per delle altre conseguenze, ma io mi rendo conto di stare benissimo nella situazione in cui mi trovo, nella famiglia che mi ama e che mi ha con sé. Ok, non così bene. Forse. <ride> e, più che altro io non ho figli, quindi il consiglio non, non posso darlo, però da figlia mi sento veramente di dire che oggi forse non a livello, dicono le, stat le statistiche in Italia, cioè le, stat le statistiche ci dicono che abbiamo bisogno di fare più figli, ma io sentimentalmente sento che abbiamo bisogno di più genitori, soprattutto di genitori come questi che ho, che ho accanto in questo momento, perché mh, le vostre parole mi hanno riempito un sacco mi hanno arricchita tantissimo perché, in ogni frangente, in ogni momento, un po' pensavo a come è, com è stato per mia madre Antonietta avermi con sé le prime volte. Cioè, in certi momenti, magari potevo anche riflettere sul fatto, come, come la questione dell'odore, no? Io ricordo che, quando ero molto piccola, mh, tipo, abbracciavo mia madre Antonietta, tipo, andavo alle scuole elementari e uh, magari non mi riconoscevo nel suo odore. No, e pensavo, avevo paura che fumassi più dell'altra mia mamma e non di mia mamma Antonietta, e lei mi abbracciava e mi diceva: No, ma perché ho fatto un altro bagno schiuma, perciò non abbiamo lo stesso odore. <ride> <ride> e, però sì, cioè, a un certo punto, mi, cioè, oggi stasera, io ho capito che abbiamo veramente bisogno di di genitori in tutte le salse diverse, in qualsiasi momento, anche che non siano per un affido legale o un'adozione, abbiamo bisogno tutti di un, di un genitore che poi diventa una casa. E ti ringrazio. Ti ringrazio e, e chiuderei con questo, perché figli non uguali a genitori, questo progetto nasce per questo, perché secondo me determinate cose le possiamo imparare solo ascoltando le esperienze diverse dalle nostre, e cercare di, di capire qualcosa in più di noi e di, di quello che è appunto qualcosa che magari vediamo anche troppo da vicino magari vedendolo eh, da, da, da un punto di vista un pochettino più lontano una prospettiva diversa capiamo, ci riconosciamo e stiamo anche un po' meglio stiamo anche un pochino più sereni um, vorrei ringraziarvi parto grazie con te, Niccolò Agliardi grazie mille Luciana Litizzetto. Elena Goretti e non voglio dirlo mai, e Fionai Sabrina. Grazie Matteo Caccia, grazie a voi, grazie al Circolo dei Lettori e a questa splendida iniziativa.